Temptation Island, è guerra social tra Francesco, Selvaggia e Camilla. Temptation Island, Francesco Chiofalo lancia uno scoop e Camilla mangia pello e Selvaggia Roma reagiscono. A distanza di mesi da Temptation Island, è guerra tra alcuni protagonisti. Stiamo parlando di Francesco Chiofalo, Camilla Mangiapelo e Selvaggia Roma. Il tutto è iniziato quando su Instagram, il Chiofalo ha condiviso dei video riguardanti una ragazza misteriosa, che ha preso parte al programma. La giovane in questione, secondo Francesco, si dichiarerebbe single, ma in realtà non lo è. Inoltre, lancia un importante scoop, rivelando che questa ragazza è incinta. Ed ecco che sia Camilla che Selvaggia si sentono tirate in causa. Entrambe dichiarano ai propri follower di non essere in dolce attesa, come dichiara Francesco. Ma non è finita qui. Il chiofalo pare sia arrabbiato con la Roma. Secondo quanto lui stesso dichiara, Selvaggia avrebbe scritto ad una pagina di uomini e donne, inviando delle foto con alcuni leak like scambiati tra Francesco e Desiree Maldera. Qualche giorno fa, la Roma avrebbe anche chiamato l'ex tentatrice proprio per scoprire se tra lei e il Chiofalo fosse nato qualcosa. La guerra social prende così inizio. Francesco Chiofalo parla ancora di selvaggia Roma su Instagram. Ragazzi devo dire la verità, che è un uomo che mi campa. È così che Selvaggia risponde alle accuse di Francesco, rendendo partecipe anche un suo amico. Ma vi rendete conto le cavolate che dite? Ma poi la gente ha altri problemi. Il Chioffalo, però, non si perde d'animo e continua a parlare della Roma. Secondo voi dietro il contatto fa che mi ha segnalato la pagina di Ued? È selvaggia? Inoltre, Francesco dichiara di avere tra le mani le prove per confermare ciò che dite. Chiede, però, di non costringerlo a tirarle fuori. Mi hai lasciato in tv e ora cosa vuoi? Forse tu sei stata un pochino falsa perché io e te il motivo reale per cui mi hai lasciato lo sappiamo, anche perché me l'hai confermato tu. Nel frattempo, Camilla si inserisce nel discorso, parlando ancora dello scoop lanciato ieri da Francesco sulla ragazza incinta. Temptat in Island, scontro tra Camilla Mangiapelo e Francesco Chioffalo. Camilla tu in mezzo a storia non centri niente. Forse sei tu che vuoi prendere follower, non ti mettere in mezzo in una storia lunga sei anni. È così che Francesco chiede alla mangiapelo di mettersi da parte. Ma Camilla non può fare a meno di non rispondere. Non ti permettere mai più di rivolgerti a me con una violenza verbale e malignità simili, en Ergumen. Il chiofalo ammette che, mentre lanciava lo scoop sulla ragazza incinta, abbia parlato di una donna che si dichiara single. Pertanto, Francesco dichiara apertamente di non aver mai fatto alcun riferimento a Camilla.